Ragazzi, è roba mia quella. Sì. Oui. Caffè ce n'è finito. Ma porca puttana Davide, sta roba è buona. Noi siamo abituati alle sottomarche e tu tiri fuori sta roba di qualità. Ma va a cagare va. Ciao. Ciao. Ciao. Chi era? Chiaro che... Sì, Davide, stai tranquillo. Ma te l'ho detto, anche i miei conquilini sono un po' strani. non è vero, no, tu non capisci. I miei sono proprio... Così. In che modo potrò mai appellarmi a si fatta bellezza che si palesa davanti ai miei occhi? Ah... Come ti chiami? Laura, e sono un'amica di Davide. Non indugiamo, cara. Entra pure, accomodati e lascia che ti guidi nei miei andi della mia dimora. Tu non vivi qui. Sono lì, fa piacere. Sicuramente mi avrei visto recitare in qualche teatro della zona. Devo farmi le chiavi. Riccardo, ma tu puoi chiamarmi. Posso chiamarti? Quando vuoi. Oh. Laura, vuoi qualcosa? Volentieri! È giusto, Davide, preparaci un caffè! È bella credenza! Non so dove. dov'è! Mm. Dov'è il bagno? Lì in fondo! Eh, sì. Ma che volete? Il caffè? Eh. No, con Laura! Mm. Quello che vuoi tu, credo! Quello che vuoi tu! E eh, io voglio chiamarmela! Esatto, se è vero ma è giusto! Io non voglio chiamarla. Io chiamarvele e basta a me piace mm. e da quanto vi conoscete? una settimana e ti sei già innamorato? ma chi ha detto che sono innamorato? Ah. allora hai solo bisogno di attenzioni che c'è? tua madre ti ha trascurato da piccolo a proposito l'hai superata la fase anale? No? vaffanculo e eh, dai siamo sulla stessa barca solo che io sono il capitano Eh, il titano esatto imponente maestoso e anche affondato Sì ha trascinato con sei centinaia di persone. Ma questo amore è troppo veloce. Dovrò renderlo alto perché una vittoria troppo facile non svilisca il valore della conquista. E che cazzo sei tornato da Morissa senza dirmelo? Eh? Comunque, è una bella ragazza, è vero, nessuno lo nega. Oserei dire. Tosta. Meglio ancora. Ma arrivare a dire che ti piace? Cioè, che vuol dire ti piace? Riesco persino io a sentire i feromori che stai sviluppando. E non cercare di nobilitare i tuoi istinti nascondendoti dietro le tue buone intenzioni. Tu sei un animale, come tutti noi. E questa qui è una giungla. La domanda è, tu sai sopravvivere nella giungla? Volete sfidarmi? Hai già perso. Allora il caffè! Giusto! Ivan? Fai il caffè. Riccardo! Ragazzi, se volete il caffè lo faccio io. Davide, mi ha letto di dioggio nel cane? Chi? Quello che cagava per strada? Sì. Io non sono una seguace della scuola cinica, però non lo so, i suoi personaggi mi affascinano. Pensa che una volta fu sorpreso per strada a masturbarsi. E indovina lui che cosa disse? E dai, indovina. Vabbè, te lo dico io. Disse, magari bastasse massaggiarsi il ventre quando si ha fame. <ride> che grande. Sì, ok, ma stava fuori. Era un folle. Sì, però ci vuole anche un bel coraggio a vivere come lui, eh. Lontano da ogni obbligo sociale e morale. Anche se d'altro canto viveva in un barile e mangiava rifiuti, quindi... Quindi sì, forse un po' folle lo era. Me, baby. Ciao. Ciao. Ma perché siete sempre così banali? E lei Raffaele. Purtroppo. Diogene, lo so Scusa un attimo Riccardo? Dici a me. Sì, dico a te. Che è sta roba? Dunque, vediamo, dovrebbe essere un rudimentale ma molto efficace strumento telefonico. Vedi, Davide, la vibrazione dello spago trasforma il fondo della lattina... in cioè, un Cioè, fammi capire! Che... Mi stavi spiando? No! ma Che schifo! Non l'ha nemmeno lavata, ci sono ancora fagioli qua dentro. Davide, Davide, Davide... Devi stare più calmo. Sei troppo agitato, troppo teso. Fai come diogene. L'hai sentita Laura, no? A lei piacciono i tipi sciolti, che cagano per te, terra, senza cazzi per la testa, hm? sai cosa penso? Ah, perché tu pensi pure che superbia. Eh, a volte agisco distinto, però. Penso che entrambi siete in difficoltà. Tu soprattutto. Che ti appiglia dei mezzucci per paura. Paura di me. Ripetilo. Ragazzi, ragazzi, ci ho pensato! Ve la lascio! In questo momento così delicato devo pensare alla mia carriera. Ivan, tu insegni recitazione agli anziani! Oh, vada bella come parli! Guarda che alcuni sono anche molto promettenti! Con un radioso futuro spalle. Fatto sta che ho la soluzione per risolvere questa disputa, signori! Una sfida all'ultimo sangue! Dove muscoli e tendini si scontreranno tra di loro in un tripune di sudore, e virilità. Dove tattica e resistenza decreteranno il vincitore. Dove millenni di parole hanno taciuto dinanzi a si fatta arte. Due braccia e un solo destino. Braccia di ferro. Eh. Ci sto. Ah. Nicola? Allora ragazzi, ci siamo! Vi raccomando ricordatevi, una sola regola. Non alzate i gomiti. E niente facce buffe. Non sei... Una mia. Non sei... Sei un'altra persona, sei... Un camion. Sei un camion. Ma va registrato a livello emotivo. Stringere con fermezza la mano avversaria per dimostrare forza e sicurezza. Optare per una pressione nell'incavo della mano Utilizzare il sguardo carnivoro per intimidire l'avversario Ora, Ora, una testa di moca... No, no, no, no, una testa di moca... In sintesi... Knockout! Sai perché devo vincere? Non so non sapete perché... Perché ci ho battuto qui nella mia mente! Oh! Allora siete pronti? Sì. Tre! ILLIMITATO POTERE! di cui non sono innamorato Dovremmo oh! oh! Dobre Giù? Ja? Mm. Caffè? Mm. C'è qualcosa?